Buongiorno e bentornati a Klagemauer TV, la televisione del muro del pianto dei mass media. Aspartame. Dalla padella alla brace. Da quando i consumatori hanno capito che il consumo di zucchero nuoce alla salute, l'industria ha cominciato a studiare dei prodotti alternativi da commercializzare. Uno di questi è l'aspartame molto amato tra i prodotti ipocalorici dagli amici del fitness, diabetici, masticatori di cicche e bevitori di Coca-Cola Light. Nel frattempo l'aspartame è stato anche brevettato da Monsanto ed è ormai diffuso in 90 paesi e contenuto in più di 9.000 prodotti, con tendenza in aumento. Intanto, gli specialisti si stanno occupando di drammatici effetti collaterali come avvelenamenti e malattie, in particolare l'Alzheimer, che la FDA, ente governativo statunitense, che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, collega questa malattia al consumo dell'aspartame. Inoltre, si sospetta che l'aspartame sia stato utilizzato in guerra fino a metà degli anni 70 come sostanza per le armi biologiche. Rimanete sintonizzati. Le notizie non finiscono qui. Arrivederci.